E bentornate in questo nuovo video. Ehm, tutto chiacchiericcio, questa è la grande novità del 2021. Mm. Allora, <ride> sono un po' scema. su no? questo non sono cambiata affatto. Scusate il casino qua alle mie spalle, ma devo girare dei video in collaborazione con la mia Paolina Paola Style, a cui mando un grosso bacio e che vedrete prossimamente. La grande novità, infatti, è questa sezione quattro chiacchiere, che io ho voluto aprire da principio per parlare di cose creative, squadre, vi ho parlato dell'English Paper Piecing, vi ho parlato della coperta patchwork, così, ma poi ho pensato di renderlo un pochino più personale e mostrarvi eh, l'altra parte che di me, cioè, non solo quella creativa, ma anche la parte umana che ci sta dietro. E quindi arriveranno, non so, magari video haul, magari qualche morning routine, qualche night routine, cose così, qualche video collaborazione con chi li vorrà fare, magari prodotti finiti, eccetera, eccetera. Anche perché eh, dal primo di gennaio ho iniziato un percorso per me importante. Eh, chi per chi mi segue su Instagram lo sa già. Uh, io ho iniziato uh, a mangiare meglio a seguire una dieta ho iniziato a fare sport ho iniziato a essere costante con la skin care con uh, comunque la cura del mio corpo e dopo 29 giorni devo dire che sto avendo proprio dei grossi risultati ho perso già 7 kg mi sento molto meglio non ho più avuto mal di testa insomma sto proprio bene e uh, la mia sfida è quella di, quella che mi sono detta il 31 di dicembre è stato Ale basta, per 365 giorni prova a essere costante e a farla brava. Io sono molto contenta perché fino adesso non ho mollato, sapete che ci vogliono 4 settimane per uh, prendere un'abitudine e quindi spero che uh, alla fine di questo mese di avere proprio l'abitudine a uh, amarmi, a prendermi cura del mio corpo, a prendermi cura uh, di me, ad apprezzarmi, a volermi bene. E questo è sovente il problema di chi ha una bassa autostima. Io l'ho sempre avuta molto bassa, non mi sono mai sentita valorizzata, non mi sono mai sentita accettata e eh, per forza perché non mi accettavo io per prima. Quindi se non mi amo e non mi accetto io per prima come possono farlo gli altri? Questa è una cosa che dico sempre per esempio la mia Paolina. Tra l'altro... A proposito di Paola, colgo l'occasione per ringraziarla perché durante quest'anno, quindi durante questo lockdown, mi ha uh, offerto tantissimi spunti su cui riflettere e lavorare su me stessa. Quello che amo di Paola è che lei dà sempre il suo parere, almeno con me, il suo parere sincero, eh, anche se a volte non mi piace quello che dice, anche se a volte si scontra con ciò che penso io. Però questo porta a un sano confronto e eh, in tutta serenità a capire anche come mi vedono gli altri, a smussare degli spigoli che io ho. Io per esempio sono sempre stata molto permalosa, quindi sto lavorando molto su questa cosa. Quindi voglio proprio ringraziare Paolina, che è una persona, a parte... Estremamente sensibile, è una persona proprio speciale e anzi se eh, volete eh, fatelo come è, nel suo ultimo video andate a metterle un bel cuore rosso, proprio perché le vogliamo bene, io le voglio davvero un gran bene, Paola è una persona speciale. E appunto, come vi dicevo, mi ha, uh, ha innescato uh, questo mio lavoro interiore che mi ha portato a um, capire che era giunta l'ora di fare qualcosa. Quindi ecco il perché della mia sfida di questo anno. Quindi la mia sfida è proprio quella di migliorarmi, non solo uh, fisicamente, quindi perdendo peso, um, limitando i danni del tempo o prendendomi più cura di me. Ma eh, anche interiormente, quindi imparando a, ad accettarmi per ciò che sono, a volermi bene, a eh, spronarmi a fare meglio, a essere una persona migliore per me stessa e chi è con me. Tutto questo lavoro mi ha portato anche a rivalutare le persone attorno a me, eh, quindi io ho proprio fatto una pulizia a livello di rami secchi e di quelle amicizie che comunque non erano poi amiche spesso ci sono gelosie spesso ci sono cose non dette l'ultima sapete l'ho chiusa la settimana scorsa dieci giorni fa eh, per chi mi segue su instagram sa tutta la storia ci ho sofferto parecchio perché è una persona che è riapparsa dopo due anni e di cui non parlerò più oltre perché le abbiamo già dedicato abbastanza tempo che adesso è un capitolo chiuso se è andata fuori dalle palle e eh, andiamo avanti ma anche questa persona mi ha lasciato mm, un qualcosa di positivo nel senso che mi ha fatto capire che a volte sono troppo irruenta sono troppo non mi soffermo a leggere cioè rifletto dopo no e invece bisogna a volte affermarsi prendere il proprio tempo e, e capire bene ma soprattutto bisogna sapere che cosa uno vuole io sono felicissima di aver chiuso questa parentesi perché comunque non, non la ritenevo più una persona amica e quindi eh, poi non la sentivo da due anni, eh, beh, un anno e mezzo, quindi alla fine un amico comunque si sente no? nel tempo, e quindi chiusa la parentesi, però nel contempo mi ha lasciato qualcosa su cui riflettere, eh, su cui migliorarmi. E quindi ecco il perché eh, delle quattro chiacchiere, quattro chiacchiere in, a tutto tondo, quindi non solo di cucito, non solo di maglia, eh, qualsiasi domanda voi vogliate farmi fatemela nei commenti qualsiasi cosa di cui volete parlare ditemelo nei commenti, sarò più che felice spero che vi possa piacere questa mia idea appunto di fare quattro chiacchiere con voi e al contempo questo mi permette di essere più costante ancora eh, con il percorso che sto facendo per cui vediamo se effettivamente riesco a liberarmi di sta zavorra sette sono andati, poi gli altri 307 kg che devo perdere, spero che vadano dietro <ride> E, e niente, e, e poi soprattutto volevo ringraziare Paola per essermi stata a fianco, nonostante tutto quanto, lei sa di che cosa parlo, e Paola grazie, grazie di cuore, e se sono qua eh, è grazie a te. E, e niente, io vi voglio bene. E spero appunto che si inneschi un po' questa piccola community. E vi mando un bacio per chi cuce e chi cerca risposte sulla bambola. Non vi preoccupate, ci saranno altri tutorial. Datemi appunto il tempo di farli perché, appunto, io riprendo tante ore e quelle devo. Eh devo farne estrarne il succo perché devo stare dentro in quarto d'ora, 20 minuti, per non annoiarvi troppo, quindi ci vuole del tempo. Eh, la bambola la finiremo presto, non vi preoccupate, appena sarà possibile. E niente, da, che cosa altro vi devo dire? Sono ben felice di dirvi che la web desettuale è, eh, si è avviata, quindi ha avuto il suo sblocco su Instagram e sono felice di avere un bel po' di richieste e di raccontare sulla colastoffa tutte le vostre storie e niente, vi mando un bacio, vi voglio bene. Ciao, a presto!